Qual è un po' la caratteristica di tutti gli dèi se non quello di essere indivisi? Buongiorno a tutti. Carissimi amici, bentrovati sul mio canale YouTube. Oggi è venerdì e quindi faremo un po' due chiacchiere, velocemente, 10 minuti, massimo un quarto d'ora, su uh, alcuni aspetti della nostra vita. Infatti così ho deciso di organizzare il canale uh, Lunedì Ritualistica, Mercoledì Conoscenze Magiche, anche un po' tecniche, venerdì parliamo in generale di alcuni aspetti eh, su cui riflettere della vita, perché anche non mi piace che ehm, gli insegnamenti, quello che vi dico, quello che vi spiego venga sempre considerato come un prendo e uso, prendo e uso, prendo e uso, nella vita c'è molto di più che prendere le cose e usarle. Ad esempio, c'è il riflettere su alcune cose che magari abbiamo davanti agli occhi, però sono così vicine, nel senso che sono nella nostra vita quotidiana, li vediamo tutti i giorni, non c'è contrasto e quindi non si vedono. È ottimo dedicare sempre un po' di tempo nelle nostre giornate a riflettere non su cose lontane, eh, irraggiungibili oppure raggiungibili tra vent'anni oppure eh, appunto il risveglio, l'illuminazione, la meta spirituale ecco, io invece vi vorrei invitare a prendervi un po' di tempo durante la vostra giornata a riflettere proprio su quello che avete davanti agli occhi non su un obiettivo da raggiungere, su un target, su un qualcosa che realizzerete, ma su quel che avete davanti, capito? Perché se iniziate a farvi le domande, allora mettete in moto tutte quelle forze di intelligenza dentro di voi, che sono le stesse forze di intelligenza della natura, e queste si armonizzano e allora scoprirete tante cose che non immaginavate neanche, e sono cose <coughs> che sono sempre state davanti ai vostri occhi. Io questo ve lo dico non per teoria, ma ve lo dico per esperienza. Anche realizzazioni iniziatiche non ti porteranno mai in è stasi, cioè fuori da, da tutto, fuori da... Il contrario, per la prima volta apri gli occhi. Per la prima volta ti si palesano le cose che ci sono sempre state. Non è qualcosa di aggiunto, non sono cose nuove, aggiunte che arrivano. È proprio la trasmutazione di quello che hai sempre vissuto tranquillamente ma non avevi mai visto il tesoro di conoscenze che hai davanti agli occhi ogni giorno. E sto parlando della tua casa, della tua famiglia, della persona che sei, delle, de, de, de, degli amici, de, de, de, dei figli, sto parlando proprio di quello che noi viviamo tutti i giorni. Questo non è da scartare. Ma proprio per niente, se veramente volete iniziare una via spirituale, chiamiamola così, e volete iniziare un risveglio del divino, dell'esistenza, voi non potete togliere l'esistenza. <ride> non so se mi sono spiegato. Tantissime religioni o deviazioni sono andate proprio in questa direzione. Quello che hai davanti agli occhi è sporco, imperfetto, eh, sbagliato, mentre invece ovviamente la meta da raggiungere è perfetta. Però così è troppo facile, perché stai rinunciando a qualcosa di reale per qualcosa di ideale. E non è certamente questo che può ricongiungerti a te stesso. Se, se inizi tu a separare, a dividere le in mille pezzi la tua anima te stesso allora questo non può portare l'unione con te stesso non può portare assolutamente una realizzazione perché un pezzo di te è qua un pezzo di te è là un pezzo di te è su un pezzo di te dice che sei sbagliato un pezzo di te dice come dovresti essere allora quello che dice come dovresti essere è giusto. Sono tutte cose che creiamo da soli, solo che è una cosa, è un tram tram è un tram tram continuo. Le persone vivono in un tram tram in un flusso di continuo stimolo, di continuo fare, fare, fare, fare, fare, fare affannato ed ecco perché vi dico, guardate quello che avete intorno nella vostra vita, non chissà che cosa. Perché se è come essere immersi a capofitto dentro un fiume, no? Fino a quando non ne uscite un attimo con la testa, non vedete che siete dentro al fiume. Quando siete usciti allora vedete a che punto siete, dov'è il fiume, in che direzione sta andando e tutto, mi capite? È proprio così tantissime persone vivono la vita in una maniera um, completamente incontrollata cioè completamente um, come se fosse un fiume di tante pecore che stanno andando in una direzione e tutti vanno in quella direzione senza uno scopo e senza un perché questo è un po' l'andamento uh, del tutto, va bene? <ride> detto questa piccola cosa io però... Uh, vorrei parlarvi in questo mio video proprio di te, cioè dell'individuo. L'individuo è un tesoro, il tesoro. L'individuo è l'oro, ci sono tanti metalli, no? L'individuo è l'oro, è l'io. Io lo capisco che oggi va anche di moda il discorso rinuncia al tuo ego, rinuncia al tuo... Solo che se io devo rinunciare al mio ego per diventare ancora meglio una pecora che segue un flusso, allora, no, grazie, me ne sto con il mio ego. Questo discorso dell'ego è una grandissima cavolata, veramente. L'hanno messa per dirti stai buono, stai calmo, perché magari se in Oriente può funzionare ma hanno le loro parole, di certo non lo chiamano ego, qui in Occidente non funziona. Occidente è la terra degli eroi, la terra dell'uomo che riconoscendosi eh, una scintilla di natura divina, lavora superando le fatiche di Ercole e se riesce, naturalmente può arrivare a realizzarsi quale divino. Quindi, qual è la strategia? percettiva, per riuscire davvero a capirmi, per riuscire davvero a concretizzare questo messaggio breve, voglio che rimanga breve, ma come si fa a capirlo in un attimo, senza rigiri di parole? Bisogna semplicemente vedere quello che abbiamo davanti, quindi io vi ho detto che L'individuo è la chiave. È lì la chiave per la tua libertà. Tutto quello che stai cercando nella vita e affannando è proprio quello, l'individuo. Ora parliamo del rapporto tra l'individuo e Dio. Siccome Dio, abbiamo detto, leviamo l'aspetto religioso perché non ci interessa, se noi vogliamo parlare di Dio, cioè il principio assoluto dell'universo, e lo riportiamo in termini pitagorici, in termini matematici, noi parleremo del numero 1. Quindi, quando anche qualcuno si chiede, ma quale Dio stai dicendo? Ci sono tanti dei. Ok, se ci sono tanti dei, io sto parlando del Dio di tutti gli dèi. Perché io sto solo parlando del numero 1, matematicamente. Iniziate a vedere il mondo un secondo, bam, come fatto di numeri. Quanti numeri ci sono? Il verde, il rosso, il blu, il giallo, il bianco. Io sono all'uno, il numero 1. Allora, il numero 1 ha la caratteristica di essere il primo numero, ma anche ha la caratteristica di essere presente in ogni numero che lo segue. 2, 3, 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 30 miliardi. Qualsiasi numero poi andrete a dire, in... sono 30 miliardi di uni, no? Infatti si, Infatti si chiama unità, va bene? Quello è Dio, l'unità. Unita. Ora, siccome noi uomini abbiamo la facoltà di intelligere con le cose, e quindi lo vedete, siamo arrivati insieme a questa piccolissima realizzazione semplice. Poi te ci puoi fare le religioni che ti pare, ce cioè ne puoi fare anche 30 di religioni, ognuno fa il suo canto. Ma la comprensione è questa, che noi stiamo parlando del numero uno, del principio di ogni cosa in ogni cosa. Quindi, stiamo parlando dell'unità. Ecco che se vi si aguzzano un po' le antenne, unità, Dio. Ma cosa sei tu quando ti realizzi quale individuo? Ecco perché dicevo che il discorso dell'ego non ha senso, non ce ne frega niente. Noi parliamo di individuo. Quando ti realizzi quale individuo, sentite le parole. Tu sei, per la prima volta, indiviso. Unità. L'unità la perdi quando ti separi. Quando te stesso ti separi. E dov'è che si esprime l'individuo? Nelle azioni. Quindi essere individuo significa che sei tutto, completamente te stesso. Non c'è pic un piccolo grammo che ne rimane fuori. Da quello che dici, da quello che fai, dalla scelta che hai preso. Iniziare ad agire come un individuo ti toglie dalla condizione di pecora. E ti entri nella conoscenza divina perché ti stai avvicinando al divino, alla sua natura, quella dell'unità. Quindi se tu sei uno quando fai qualsiasi cosa che tu fai, uno, e la fai, ti stai avvicinando davvero, percettivamente, con la tua esperienza a conoscere Dio, però questa volta per davvero. Poi riscrivi te i libri sacri su chi è Dio. <ride> Ecco perché se tu sei un individuo nella tua vita, e guardate, non vi crediate che lo siete già, non è così. Dovete volontariamente reclamare di essere individuo. Quando tu sei indiviso non esiste nessun tipo di egoismo. E qual è la caratteristica, anche nelle varie mitologie, no? Se voi le guardate, qual è un po' la caratteristica di tutti gli dei se non quello di essere indivisi? Perché sono delle forze divine, complete nel loro settore, però, per esempio, vi faccio un esempio, perché il Dio della guerra è tutta la guerra? Andreste mai dal Dio della guerra a dirgli, scusa è eh, un po' meno guerra, sei un po' troppo guerrilliero? Andreste mai dalla Dea dell'amore a dirle, scusa eh, ma questo amore deve essere un po' diverso, deve essere un po'... Lei è tutto l'amore. La dea del raccolto, lei è tutti i raccolti. Vedete? La caratteristica di un Dio è quella di essere indiviso, individuo, unità, in accordo con il principio divino di ogni cosa. Solo conoscendo Dio in questo modo, in una maniera diretta, percettiva. E veramente Santa. Tu arriverai a realizzarti. Quale? Adam. Aleph. Dam.